rispetto all'epatia, omotossicologia, medicina olistica, medicina anti-aging e tante altre cose, Ci sì, conosciamo già. Beh io voli, vorrei togliere qualche secondo alla mia relazione, perché mentre leggevo un messaggio ci prendiamo a cuore il tuo benessere, no? Questo messaggio mi ha evocato una parola, che stiamo usando troppo poco in questa società, che è grazie. Grazie. Dobbiamo essere grati perché oggi abbiamo potuto ricordare due grandi, grandi figure nel campo della medicina sistemica funzionale. Grazie soprattutto a tutti voi, credetemi, da relatore, io faccio congressi da 15 anni, vedere una platea così assortita e così piena, piena d'amore, veramente per chi come noi dedica la propria vita a questa missione è una spinta enorme. Grazie soprattutto a questo grande uomo. Giorgio Terziani, perché in una, in, una in una mattinata proprio densa di grandi uomini prima che di grandi scienziati ha saputo mettere insieme una poesia che è stata rinnovata sulle note dell'anima del grande Claudio Pagliaro mio conterraneo pugliese, mio onoro, fino alle, ai piccoli recettori per l'ossigeno del dottor Miceli, alle cellule analfabeta del grande Aloisi Antonio, uno spettacolo. Fino alla regolazione sistemica del dottor Sclausero, un maestro di sistemica, un mio maestro, lo posso permettere di dire. E alla Rapporto mente-corpo, fino ai danni di questo maledetto ambiente che stiamo maltrattando sul nostro no, sistema, a cui ha dedicato la vita il dottor Mariani, a cui ha dedicato e continuerà a farlo anche il dottor Montano. Rapporto mente-emozioni, sollecitato dalla grande relazione del dottor Spattini, che chiaramente si collega molto bene con l'enfasi stimolante dell'empatia del mio conterraneo. Io sono di Monopoli e tu sei di Mola, quindi siamo a 20 km e non ci conoscevamo, ci siamo conosciuti a Bologna. Così sono più leggero e posso fare la mia relazione. Dove sta Giorgio? Eccola qua. Che chiaramente è semplicemente un'introduzione... A uno splendido viaggio, che è quello che è il viaggio della vita, il viaggio della vita che, però, ha delle priorità, e queste priorità sono due: sono energia e materia strutturata, e affinché queste due priorità, cioè l'energia è necessaria per il sostentamento, è chiaramente vedete è la materia per la crescita e il rinnovamento strutturale. E noi dobbiamo sapere che ci sono diversi fattori che regolano, perché è un fatto che io devo gestire il metabolismo del mio anziano di RSA o del sedentario post-Covid che non alza più la sedia dal, come vi hai detto tu, perché è comodo. E non comprende com'è bellissimo lo stare insieme. Fino all'atleta, il calciatore del mio Monopoli, che ha 4.000, no Eugenio, le diete per atleti, e come le facciamo a fare? 4.000 di metabolismo, di consumo energetico giornaliero. Sapete quando si deve mangiare per arrivare a 4.000? E quindi la necessità di integrare. Ahimè! Chi è costui, carneade, nelle squadre sportive? Quando arriverà questo concetto? Io lo faccio, Michele, al mio Monopoli, a mie spese. E grazie anche, anche all'aiuto di Giorgio. E quindi la temperatura. Quest'anno che abbiamo avuto questo caos, diciamo, della, della, de, ormai il termometro se non era so, sopra i 35 non eravamo, pensavamo di non esistere, Beh, considerate che cos'è successo? Il mio mouse. Ah, il mio mouse. Ah, vedi? Vai. Ok. Involontariamente. Sì, sì, forse l'avrò sfiorato. Sì, sì. Si sente dietro? Ok. Vi dicevo, quindi, temperature, è chiaro. Beh, considerate una, un animale ibernato rispetto a uno che vive a 40 gradi, come abbiamo visto noi, e beh, ieri sentivo parlare del potassio come regolatore per essere dell'allosterone, e certo, se sudiamo, perdiamo potassio, poi andiamo a vedere come i nostri ormoni surrenalici ci sostengono. E, vedete, la disponibilità alimentare, importantissimo, qua ci sono molti, molti biologi, è importante ciò che introduciamo, ma è importante soprattutto la tendenza costituzionale, perché quella è una sorta di radice, la possiamo chiamare genetica, ma in verità quello che insegneremo durante la scuola di formazione sarà un costituzionalismo molto più dinamico, un costituzionalismo molto più epigenetico, molto più collegato alle diatesi anemaniane. E quindi in relazione a questo noi avremo un metabolismo che sarà più orientato verso ana o catabolismo. E quindi vedete in relazione a certe espressioni individuali del metabolismo noi dobbiamo tenere presente come ha fatto ben comprendere stamattina il dottor Sclausero che è importante considerare l'equilibrio neurovegetativo e neuroendocrino fondamentale per poter stabilire un rapporto di salute e di benessere. Accanto a questo, ci può essere certamente tutta quella parte di genetica, ieri ne parlava il dottor Spattini quando parlava del MITHFR, no? che certamente ci deve orientare poi su quello che è l'utilizzo dei substrati, che non sono solamente substrati di ordine nutrizionale, perché noi pensiamo che per vivere basta mangiare. Panem et circensis. Così si educano le società a rimanere in silenzio. Non è questo. Un organismo ha bisogno di altro. Non dico che dobbiamo andare a conoscere tutti i micronutrienti che fanno flettere, girare il globulo rosso, come diceva Aloysio Antoni però io la carnitina e la creatina io la uso nei miei calciatori e anche la vitamina C, chiaramente. Però non gli spiego, Michè, il meccanismo reologico. Gli dico, state bene? Sì, ok, andiamo avanti. Vincete? Sì, andiamo avanti. Però questa disponibilità di substrati, eh sì, perché poi conta la pratica. Possiamo dirci tutte le chiacchiere che vogliamo, ma se non si fa clinica, se non si fa pratica, ma per fare questo in un mondo che non ci considera, bisogna essere orientati. Bisogna essere, come diceva Claudio, collegati alla propria anima. E quindi, questa disponibilità di substrati, c'è qualcuno che qualche decennio fa ci ha descritto il biote cibernetico. E quindi ci ha fatto comprendere che probabilmente l'essere umano e la vita esiste anche perché oltre che le comunicazioni di tipo chimico, ci sono anche comunicazioni di tipo elettromagnetico. E ce lo dicevano tutte le medicine antiche. Ma anche un certo Schimmel, un grande studioso di omeopatia che nel 1987 ha postulato la medicina delle catene causali però Bertan Landfly che cosa dice che è un grande biofisico dice che l'organismo l'essere vivente è soggetto a un'organizzazione cibernetica dove la vita vedete, esiste in base alla possibilità di scambiare informazioni senza perturbare l'equilibrio di flusso quello di cui abbiamo parlato in questi giorni cioè la malattia è una disarmonizzazione è una disarmonizzazione di quella che invece è la vibrazione coerente del flusso che attraverso i tre cervelli ci permette di riattivare in continuazione tutti i nostri sistemi, anche i globuli rossi del dottor Aloisi Antoni. E le informazioni, vedete, eh, che permettono questo possono essere sia elettromagnetiche che biochimiche, ma la conoscenza di una parte richiede necessariamente, obbliga alla dell'insieme peraltro POP ci dice un'altra cosa interessante ci dice che un campo elettromagnetico coerente gioca un ruolo nella promozione e nel conto dei processi degli organi viventi e che la manutenzione e riparazione avvengono durante le fasi notturne ahimè altro settore dimenticato dalla medicina tradizionale si imbottiscono i pazienti di sedativi ma non si comprendono invece l'S S-Drive, per esempio ieri vi ho fatto vedere dei casi che poi stranamente avete visto dalle, dai messaggi dei pazienti hanno trovato benessere, dove abbiamo regolato i sistemi che ora vi descriverò perché fondamentalmente se un sistema deve reggere questo come funzione e non solamente il rapporto fra molecole, cellule, tessuti, organi, apparati e organismo, ma una visione integrata dove c'è un triangolo di salute da rispettare, mente, corpo e biochimica e dove al centro la Costituzione fa la differenza perché orienta, nasci diesel, nasci turbo, nasci Ferrari, nasci 500 e come la guidi durante la tua vita? Dove la porti? Eh, vedete dove nasce l'energia? La prima struttura, questo è un bicchiere preparato per me, Ah, grazie. Ma c'era già. Vi dicevo, questo è un po' il beta bloccante che prendo la mattina, <coughs> questo ora già mi dà questo sintomo. Vi dicevo che, vedete, in primis l'organismo sviluppa le strutture che sono necessarie alla sopravvivenza. Quindi quando noi parliamo di modello pnei, scusami, quando noi parliamo di modello pnei, e gli diamo un nome, gli diamo un nome, gli dobbiamo dare un'identità. E nel modello pnei, il tronco encefalo è una struttura centrale nella regolazione, soprattutto perché non solo è la prima, ma contiene dentro di sé la regola del ritmo, la regola del ritmo biologico. Fase anabolica, fase catabolica. Yin e yang, dicevano i cinesi. E vedete quali sono le strutture del tronco encefalo? Sono collocate, vedete? E regolano tutti questi ritmi, che sono i ritmi fondamentali della vita. Ritmo sonno-veglia, respiro, ritmo di termoregolazione, fame-sete, cardiocircolatorio, e intestinale. Io che ho lavorato nelle cure palliative... Vi garantisco che quando il paziente arrivava alla fine del percorso, della vita terrena, uno dei segni che veniva a evidenziarsi era la disautonomia neurovegetativa che collocava quel paziente in una fase tachicardica e dispnoica che non aveva una motivazione organocentrica ma era solo collegata a una disfunzione. Nasciamo da lì e quando moriamo si staccano questi centri. E quando si staccano questi centri è pericoloso. Il problema è che molti di noi, e lo evidenziamo attraverso l'S Drive, vivono con questi centri staccati e pretendono di vivere. Il problema è che se è un fosforico che ha una grossa centralità nervosa è quello si fa una vita di M. Se è un sulfurico, quello utilizzerà tutta quell'energia di cui ha fatto vedere prima il dottor Aloysio Antoni, ma di cui ha parlato anche il dottor Sclausolo parlando di matrice, di connettivo, consumerà tutta quell'energia e andrà in flow così silente. E le maledette neurotossine, ce ne sono tantissime, perché non è che dobbiamo solamente andare a valorizzare che ne sono, le post virosi le no? postvirosi o le batteriosi o le micosi, con le micotossine che sono neurotossiche. Ma pensate solamente a quelle schifezze che hanno messo nell'ambiente che si chiamano metalli tossici. E vedete, Pnei, non è che i nervi, il sistema nervoso fa da solo, ma chiede aiuto a una grande struttura presente nel nostro cervello che è la base del ringiovanimento, o diremmo dell'invecchiamento, che si chiama ipotalamo. C'era un grande regolatore dell'ipotalamo, venduto a livello miopatico, che è stato praticamente, capito? Ci vogliono anziani, invecchiati male. Noi dobbiamo invecchiare bene, ce la possiamo fare. E vi dico, vi dico che nel momento in cui, no? Questo sistema si attiva, questo sistema è collegato all'esterno, vedete, attraverso un semplice stimolo, che era quello che all'uomo primordiale dava lo stimolo per svegliarsi la mattina e per andare a, a dormire quando tramontava il sole. Anche noi, nelle moderne società civili, noi, Zomaic, al sud ancora di più, facciamo le cene alle 11 di sera, eh, iniziamo le cene alle 11 di sera, abbiamo dimenticato questa bioritmicità. È chiaro che poi questa bioritmicità in relazione alla tipologia è sopportata meglio o peggio e questo però lo possiamo conoscere studiando alla scuola di alta formazione. Cinque minuti, no, vabbè, tanto a me è introduttivo perché devo parlare soprattutto dell'aspetto neuroendocrino. Vi dicevo, nell'ambito della, della regolazione dell'energia, vedete, quindi noi abbiamo un input che deriva dall'ipotalamo a secernere serotonina o melatonina. E quando hanno scoperto nella ghiandola pineale i recettori della serotonina, no Eugenio, se tu ci pensi, no, si sono meravigliati. E come? La ghiandola pineale che serve per dormire? No. Quando avete una grande strutturazione della ghiandola pineale, una solidità, e certe costituzioni nascono con la solidità della pineale rispetto alle altre, avete più capacità di bilanciare le due energie, i due assi. Avete una maggiore capacità di essere centrati. Attraverso il bulbo spesso vediamo un decentramento dei due assi cerebrali, una prevalenza di un cervello rispetto ad un altro. Ci sono piccoli segnali che anche questi li insegneremo durante la scuola che si prendono dal, dal test e che ci permettono di capire se quella persona che avete ha già una, un decentramento, una, una, una cattiva connessione fra i due emisferi, l'emisfero destro e l'emisfero sinistro. E questo è molto importante per la salute, perché se non c'è connessione fra i due emisferi c'è un grado di neurotossicità e di cattiva protezione, è come se voi a una difesa togliete il difensore centrale è chiaro che è più facile che subisce gol. E quindi vedete che fa serotonina e melatonina? Detta il ritmo anabolico e catabolico. È importantissimo perché questo è la base di un corretto funzionamento del sistema neuroendocrino ed è fondamentale perché grazie all'ipotalamo, peraltro, i collegamenti con la corteccia, grazie al cosiddetto meccanismo binario di O'Connor, per permettono poi anche di corticalizzare le emozioni che diventano memorie recettive per poter creare poi la patologia sul Soma. E chi funziona come agente di collegamento? queste sono le agenzie di collocamento che abbiamo nel sistema limbico vedete? ipotalamo, ippocampo e amigdala la mandorlina eh, vedete che gesto che, che fanno? cavolo e quindi l'ipotalamo gioca una grande una grande funzione soprattutto nell'ambito di un adeguato sostegno metabolico così come anche la regolazione neuro. Uh, neurovegetativa a sua volta condiziona vedete questa bella onda di alternanza fra sol e gel fra simpaticodonia e vagonia, fra attività delle iaronoridasi con dissoluzione della sostanza basale mesentimale e blocco delle iaronoridasi con l'iperionicità giornaliera fino alla creazione delle basi di Schiff delle fasi notturne e mantenere questa fase così attiva ci permette di avere un grosso chiavistello a protezione della nostra salute. E la matrice, di cui parlerò ampiamente nella scuola, svolge diverse funzioni, ma la matrice attraverso il neurovegetativo è collegata all'immunitario, e come attraverso il TH0 che è stimolato da quel famoso macrofago di cui parlava Aloisi Antoni, a differenziare poi il TH1, TH2 e TH3, nonché i C17, con delle tossine e a destra vedete soprattutto quelli, quello di cui si è parlato stamattina, se c'è in sala il mio grande amico Montano, le, i metalli tossici che attivano il TH2, che risponde così risponde con la produzione di alte dosi di cortisolo. Beh, immaginate che i TH1 sono tutti ormoni di stimolo, soprattutto giovanile, i TH2 sono quelli che produrremo soprattutto durante la seconda e terza età. Motivo per cui, vedete, questi grandi modulatori, ebbene ho scelti due, D e cortisolo, condizionano la salute delle nostre cellule, ma allo stesso tempo mi soffermerò sul ruolo fondamentale di un ormone, che è questo, l'ormone tiroideo, che è molto collegato al metabolismo dell'ossigeno. Questo ormone funziona bene se c'è ossigeno. E se c'è ossigeno, vedete che fa questo ormone, determina vedete, produzione di calore, metabolismo di carboidrati, grassi e proteine. Favorisce la sintesi proteica, in particolare gli ormoni tiroidei stimolano sviluppo e differenziazione organica. A livello strettamente oxologico, l'ormone tiroideo stimola la crescita di collo, torace ed arti. E lavorano, come diceva ieri il dottor Spattini, in sinergismo con l'insulina, di cui accelerano la degradazione. Per cui una condizione di ipotiroidismo favorisce l'iperinsulinismo. E quindi vedete che cosa interagisce negativamente con la tiroide? Mercurio e tanti metalli tossici, le sostanze xenobiotiche, l'eccesso di calcio, ne abbiamo parlato tanto, l'eccesso di rama, alcuni antagonisti nutrizionali, fra cui la soia, vedete, abuso di oli vegetali, no? E gli estrogeni. Vedete quali sono gli organi cardine dove agisce il fegato, il cervello e i muscoli sono organi bersaglio delle ormoni tiroidei. Dall'altro lato vi metto come esempio, ma poi svilupperemo meglio questi argomenti nella scuola di alta formazione, vi metto come esempio, che sto per concludere, le paratiroidi ahimè sottovalutate. Ieri ne ha parlato il Dottor Bosco nella sua relazione, ma anche dal bulbo spesso viene fuori un iperparatiroidismo funzionale che per quella tipologia può essere una modalità di freno della sua produzione energetica e di materia perché fondamentalmente può essere il segno di uno stato di acidosi cronica che ha spiegato stamattina benissimo il dottor Sclausolo che condiziona chiaramente degli assi di regolazione che sono fondamentali e vitali per il nostro vivere bene qualitativamente e soprattutto a lungo. Questa è la parte che poi svilupperemo delle costituzioni umane in chiave moderna dove praticamente vedete tutte le costituzioni e diatesi collegate a un principio moderno di conoscenza di quelle che sono poi le leggi della medicina funzionale e anche energetica praticamente permettono di regolare tutti questi aspetti in chiave di lettura costituzionale. E concludo ricordando che alcune medicine antiche questa è l'omotosicologia con la tavola di divisione biologica dove a sinistra ancora è attivo l'ossigeno e a destra l'ossigeno purtroppo non c'è. E dove non c'è ossigeno attivo nelle cellule ci sono fasi di degenerazione fino alla fase di differenziazione come ha fatto vedere prima il Dottor Miceri. E questa invece è una logica cosmica, quella dello Yin e lo Yang, con i sei livelli di energia, che sono sei livelli di energia che valorizzano: vedete il colore, dove c'è il rosso c'è ancora ossigeno, dove c'è il blu, ormai l'ossigeno è finito e siamo verso le patologie croniche, verso le patologie degenerative. Io vi lascio con questa semplice considerazione, portandovi anche delle immagini molto evocative di quello che vorremmo essere a 90 anni. Il ruolo dell'ossigeno nella gestione dell'adeguato equilibrio metabolico energetico e neurovegetativo rappresenta un cardine di riferimento per evitare una vicariazione regressiva dello stato di salute ed una cronicizzazione della malattia. Pertanto, nell'ambito della medicina funzionale, la gestione del metabolismo dell'ossigeno a tutti i livelli garantisce un mantenimento dell'armonia dei diversi sistemi, favorendo una salutogenesi con un netto miglioramento della qualità di vita, nella quantità di vita. Grazie.